COSP lavora in Albania dal 2018, dove sta realizzando un progetto di tutela e conservazione dell'ambiente nel sud del paese. In particolare lavoriamo su tre parchi nazionali, dove realizziamo, in sinergia con le comunità locali, gli enti parco e le organizzazioni della società civile, degli interventi di sviluppo economico e tutela dell'ambiente. Oltre a questo stiamo promuovendo una campagna di sensibilizzazione sui temi ambientali, che partendo dagli studenti delle scuole e degli istituti tecnici e professionali, eh, passi poi a tutta la comunità albanese nel suo complesso. In generale, COSVA in Albania sta attuando un programma finalizzato delle progettazioni sui temi dello sviluppo economico, sviluppo rurale, turismo sostenibile e inclusione sociale. A fronte di una presenza decennale nei Balcani, in particolare in Macedonia e in Montenegro, la presenza di COSVA in Albania è quindi strategica perché consente di guardare delle progettazioni che vengono dall'Unione Europea o dalla cooperazione italiana mirati allo sviluppo dell'area balcanica nel suo complesso.